Roger Waters aggiunge una data italiana al tour, tre giorni a Bologna. Roger Waters ha deciso di accontentare i numerosi fan italiani che non sono riusciti a trovare i biglietti per assistere al suo show, aggiungendo una data ai quattro concerti già stabiliti per la primavera del 2018, in occasione dello Tem Tour, l'ex Pink Floyd suonerà un giorno in più a Bologna. Parter in piedi per la nuova data bolognese. La data del 22 aprile 2018 si aggiunge a quelle del 17 e 18 al Mediolanum Forum di Assago e a quelle del 21 e 24 all'Unipol Arena di Casalecchio, Bo, già sold out nel giro di un'ora. Mentre per le date milanesi i prezzi variano da un minimo di 60 euro, più diritti di prevendita ed eventuali commissioni, a un massimo di 130 euro, per gli spettacoli bolognesi, l'arena verrà allestita in due maniere differenti, con differenze anche nei prezzi. Il 21 aprile si potrà stare in piedi nel parterre, con prezzi a partire da 60 euro. Più diritti di prevendita ed eventuali commissioni, a 90 euro, sempre con diritti di prevendita e commissioni. Il 24 aprile, invece, il parterre sarà costituito da posti a sedere numerati, con un prezzo dei biglietti che va dai 69 euro delle tribune ai 130 euro della platea Gold, con l'aggiunta dei diritti di prevendita ed eventuali commissioni. Per la serata aggiunta, quella del 22 aprile, il parterre sarà in piedi, con i seguenti prezzi per i biglietti, Pitarea in piedi 75 euro, parterre in piedi 60 euro, tribuna numerata 1 grado settore 90 euro, tribuna numerata 2 grado settore 78 euro, tribuna numerata 3 grado settore 69 euro. Ai prezzi. Bisogna sempre aggiungere diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali. Il tour 2018 di Waters proseguirà per tutta l'Europa. Roger Waters suonerà poi in altre città europee con l'Us più Tour, toccando Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Finlandia, Irlanda. Ungheria, Lituania, Polonia, Portogallo, Bulgaria, Francia, Olanda, Lettonia, Lituania, Spagna, Russia, Svezia, Svizzera, Norvegia e Regno Unito. Il titolo del tour si ispira al brano di Pink Floyd del 1973, Usainten, contenuto nell'album The Dark Sea of the Moon. Roger Waters non tornava in Italia dai tempi di The Wall Live, nel 2011, che fece 4 milioni di spettatori, decretandone il record come il tour di un artista solista che ha fatto il maggior incasso nella storia. Nei concerti, Waters suona alcuni dei più grandi successi dei Pink Floyd, tratti soprattutto dagli album storici The Wall. The Dark Seed of the Monevishowereere ma anche pezzi del suo ultimo album is the Stay Life Vere Alivant? Uscito lo scorso 2 giugno. Sul palco con lui, ci saranno Dave Kilminster alla chitarra, basso e voce, Gus Eiffert alla chitarra, basso, tastiere e voci, Jonathan Bison alle chitarre, tastiere e voci. Dre al piano e alle tastiere, Bo Koster al piano e alle tastiere, John Karina al piano, tastiere, programmazioni, lap stand, chitarra e voci, Ian Ritke al sassofono, Joey Waronker alla batteria e Jess Boff e Holly Laessica a Gacori e percussioni.